ciao a tutti oggi prepareremo lo sciroppo per il raffreddore il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa gli ingredienti sono carote miele succo di limone e acqua diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le carote che abbiamo sbucciato e tagliato a pezzetti e l'acqua E azioniamo il bimbi per 5 minuti, 80 gradi, velocità 1. Adesso aggiungeremo il succo di limone. E il miele chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 8 Prendiamo sul fondo del boccale, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un altro minuto a velocità 10. Torniamo di nuovo sul fondo del boccale e ripetiamo l'operazione, quindi chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un altro minuto, sempre a velocità 10. Lo sciroppo o preparato per il raffreddore è pronto, trasferiamolo in un contenitore di vetro, posizioniamolo in frigo per almeno due ore prima del, del primo utilizzo. Sciroppo o preparato per il raffreddore, le carote insieme al limone e al miele rinforzano il sistema immunitario e aiutano ad alleviare i sintomi di raffreddore, tosse e influenza. Si consiglia di prenderne un cucchiaio ogni due ore fino a un massimo di 5 al giorno per 5-7 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!